Dropshipping da Amazon e pacco con il logo Amazon Questa è la prima domanda che solitamente mi fate sia nei post Facebook, sia su Instagram, sia su YouTube eh, chiedendomi cosa succede se il cliente che ovviamente il cliente vede il logo Amazon sul pacco che riceve quando utilizzate Amazon come fornitore ecco perché oggi ho deciso di fare un video dove do la risposta definitiva a questa domanda Ciao a tutti ragazzi, bentornati al mio canale o benvenuti se è la prima volta, mi chiamo Daniele, parlo di dropshipping e oggi parliamo di dropshipping utilizzando Amazon come fornitore. Nello specifico andiamo a vedere eh, la problematica del pacco con il logo dentro, quindi il solito pacco Amazon che noi spediamo al cliente vendendo su eBay o su Shopify o su altre piattaforme. Cosa succede quando quando il cliente vede questo pacco con il logo Amazon che viene dalla logistica Amazon sapete cosa succede? Assolutamente niente questo ragazzi è quello che si chiama un problema non problema cioè una cosa che vi fa focalizzare sui, su cose che non sono problemi, non sono indispensabili è l'ultima cosa di cui vi dovreste preoccupare ci sono altri problemi da risolvere, non questo e ora vi spiego anche perché e vi mostro anche che è così i clienti non vi interessa quale pacco utilizzate allora dove viene il pacco e ora vi lascio anche alcune prove qui alcuni feedback presi da alcuni account ebay come potete vedere sono tutti positivi tutti felici tutti contenti loro hanno ricevuto il loro oggetto tu hai ricevuto i tuoi soldi e basta sì, ma nei commenti c'è scritto Amazon e eh, va bene chi se ne frega cosa c'è scritto nei commenti sono positivi il cliente è soddisfatto va bene così Te interessa fare soldi non avere il commentino come, come ti piace a te quindi va bene e ora ti spiego anche 5 motivi per cui un cliente mh, acquista da ebay anche se sa che viene da Amazon e anche se ho da Shopify ragazzi è la stessa cosa e ora vi ho 5 motivi per cui non direi che assolutamente preoccupare il primo motivo ragazzi è che il cliente vuole il prodotto di alta qualità che ha ordinato e nei tempi che si aspetta, quindi tempi veloci il resto non gli interessa, se viene da Amazon, se viene da Shopify, se viene da Ebay, se viene dall'Alaska non gli interessa lui si aspetta il prodotto in quei tempi, due giorni, cinque giorni, quelli che sono, si aspetta quel prodotto che vede in fotografia, con i dettagli che legge, e si aspetta una qualità eccellente. Il resto non gli interessa all'utente medio. Non gli interessa. Quindi, da dove riceverà il pacco da chi glielo spedisce, non gli... Deve, davvero, non gli riguarda. Ci possono essere alcune eccezioni, qualche pignolo, ma nella mia esperienza è uno ogni mille ordini, mediamente. Ed è facilmente risolvibile. Il secondo motivo, ragazzi, è che ormai oggi tante aziende, tanti venditori, anche con gli stock propri, che hanno negozi fisici, che hanno Shopify, che hanno qualsiasi cosa, vendono con la logistica Amazon. Perché? Perché la logistica Amazon è molto veloce, è molto efficiente, quindi io che ho uno stock, anche se ho uno stock e lo vendo nella mia città, e voglio mettermi online, faccio il mio sito web, me ne vado su ebay, io mando il mio stock a amazon così non devo andare tutti i giorni al corriere, così non devo impacchettare tutti i giorni, amazon spedisce per me, quindi ormai anche tante aziende con il proprio stock che non lavorano in dropshipping utilizzano la logistica amazon, quindi i clienti sono abituati a ricevere pacchi amazon, questo è il secondo motivo, il terzo motivo ragazzi è che Molte persone, molti venditori oggi riciclano i pacchetti Amazon perché Amazon fa davvero un'infinità di ordini in tutto il mondo quindi i pacchi Amazon sono dappertutto e molti venditori riciclano i pacchi Amazon che hanno a casa di altri, di altri ordini quindi questa può essere un'altra motivazione per cui non dovete preoccuparvi Il quarto, ed è anche il motivo più importante ragazzi è che un cliente è fedele alla propria piattaforma cosa intendo se io sono abituato ad acquistare su ebay io eh, vado ad acquistare ebay direttamente non vado a vedere da dove mi arriva cosa mi arriva anche se so che può costare meno in altri posti è come se io ho il supermercato dietro casa se io ho il supermercato dietro casa io scendo mi vado a comprare quello che mi serve non vado a almeno che è spese eccezionali ma non vado a guardare eh, il supermercato a 10 km o un supermercato che non conosco o un supermercato a cui non sono abituato a cui non mi sento familiare non vado a farmi 10 km di andare in un altro supermercato per risparmiare 1, 2 euro, 5 euro vado nel supermercato sotto casa e la stessa cosa è online le persone che acquistano su ebay da 15 anni continueranno ad acquistare su ebay perché si trovano con la piattaforma perché la sanno usare perché hanno diciamo, fiducia in quella piattaforma e nei venditori che ci sono dentro la piattaforma non vanno a guardare eh, su Amazon o su Google o su marketplace di Facebook o in altri posti il prezzo migliore, nemmeno gli interessa loro allora, aprono l'applicazione che conoscono vanno nel motore di ricerca che conoscono mettono le keywords, le parole chiavi e acquistano okay? perché sono abituati così, lo fanno da anni e non gli interessa cambiare, non gli interessa da dove arriva, non gli interessa se possono risparmiare un qualche euro, un 10 euro, un 5 euro utilizzando un'altra piattaforma c'è cioè, la fedeltà al, e l'abitudine su quello, quello non, non lo potete cambiare se io, io sono abituato a comprare su Amazon, a me non interessa se su i risparmio o su, su altri negozi risparmio, io compro da Amazon io sono il primo, io compro eh, principalmente da Amazon e eh, eh, compro sempre lì non vado nemmeno a guardare quanto costano gli altri posti questo è una prova di eh, fedeltà alla piattaforma un altro motivo l'ultimo di cui parleremo in questo video ragazzi è Paypal voi dimenticate che su Ebay si può pagare con Paypal e su Amazon no. ci sono persone specialmente nella fascia diciamo degli anni eh, diciamo dai 27 anni in su che sono abituati a pagare con Paypal perché all'inizio Amazon non c'era in Italia e quindi si pagava principalmente con Paypal e, e si sentono sicuri di utilizzare questo metodo di pagamento e non lo vogliono cambiare Amazon non lo prende anche se è sicurissimo e quindi preferiscono comprare su eBay eh, anche se sono consapevoli che arriva da Amazon arriva da altri posti che stanno pagando di più perché possono utilizzare Paypal questo è un, un motivo molto diciamo eh, un motivo eh, principale per cui le persone ancora utilizzano eBay. Quindi dovete tenerlo in considerazione. Per concludere questo video, ragazzi, anzi prima della conclusione, mettete like, iscrivetevi, grazie a tutti di seguirmi, fatemi crescere così porterò sempre contenuti più interessanti. Grazie a tutti. Eh, per conclusione, voglio dirvi ragazzi, non vi focalizzate su queste cazzate quando dovete iniziare a vendere, semplicemente buttatevi, studiate, pianificate, ma non fatevi sprecare energia da, quest, diciamo, da queste banalità, perché sono banali, il pacco dove arriva, chi lo manda, il loro sul pacco, sono banali, banalità, a te interessa cominciare a fare soldi, ad avere un cash flow, quella è la cosa principale che ti deve interessare e quindi focalizzati sulle cose importanti poi se ci sono problemi stai facendoli risolvi se ci sono problemi se ci sono lamentele stai facendoli risolvi non, non esiste il business perfetto non esiste il cliente perfetto i clienti non saranno mai totalmente soddisfatti te lo posso garantire quindi non puoi anticipare queste cose lavora vendi fai soldi quando ci sono le lamentele rispondi quando ci sono le lamentele risolvi è qui che c'è la differenza tra uno e va avanti è uno che fallisce, E trovare soluzioni alle problematiche che verranno, man mano che vengono, perché non le puoi anticipare tutte, questo è impensabile anticipare anticiparle tutte. Bene ragazzi, spero che con questo video ho chiarito alcune posizioni, alcune idee delle persone che ancora pensavano al pacco Amazon, spero che non me lo chiediate più, su cosa ne penso, tutte le risposte che volevo dare ve le date qui, per il resto contattatemi quando volete mi potete trovare su Instagram, via email lascio i contatti in descrizione grazie a tutti di aver visto il video, ciao alla prossima